Ha <laughs> ha! Due progetti per ispirarti, che seguo personalmente, che vengono dal Pop Campus. Numero uno, fatti a spizzare suonarelabatteria.it, una paginetta web semplicissima, fatta senza nessun grafico, senza nessun designer, l'abbiamo fatta io e lui, Corrado Dado Bertonazzi, batterista professionista, per promuovere il suo nuovo servizio nascente, che vuole intercettare coloro che vogliono imparare a studiare la batteria da casa. Su una paginetta web semplicissima, fatta a costo praticamente zero, abbiamo già dato tutte le informazioni di base su chi è dado, cosa fa, cosa offre, perché lo fa e condividiamo già a valore gratuitamente per chiunque voglia scaricarsi l'ebook piuttosto che il drummer toolkit dove ci sono già informazioni e risorse utili per poter cominciare da subito a imparare a suonare i pezzi più famosi. Ma non solo, Corrado è già super attivo anche sulla pagina facebook dove da qualche settimana tutti i giorni produce un video e devo dire sono molto carini e ben fatti, super complimenti dato stai facendo un buon lavoro e vorrei che li vedessi anche tu e mi dicessi che cosa ne pensi dei video e della strategia di comunicazione che Dado sta adottando sulla sua pagina Facebook cerca su Facebook imparare a suonare la batteria l'altro progetto che ti voglio segnalare è quello della farmacia di Nardo del dottor Angelo Labrozzi cosa ha di interessante io seguo insieme al dottor Angelo Labrozzi la loro strategia di comunicazione sulla pagina Facebook quindi inutile che vai a cercare il loro sito web guarda la pagina Facebook del dottor Angelo Labrozzi e dall'immagine di copertina alla loro tagline, al tipo di post, ai video, con tutte le dottoresse che sono presenti in farmacia, alle fotografie con i clienti e via dicendo, dovresti vedere qualcosa di diverso da quello che ci si aspetta normalmente di vedere da una farmacia su Facebook. Voglio dare un'occhiata? Fammi sapere che ne pensi!